Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E Marco007 E siamo tornati so su Paper Mario lì. di Origami King. Puoi aggiustare un po' il microfono che sta tutto lì. E siamo tornati su Paper Mario di Origami King. Nella scorsa parte non abbiamo fatto nulla. In questa parte vi prego iscrivetevi. Ok um, <ride> Per una copertina sono andato qui, uh, a Todd Town perché qui c'è il museo. E essendoci il museo c'è anche uh, la, la roba dei nemici. E il coso del firebro l'ho preso da lì. Vabbè basta. Non è una cosa molto importante. Andiamoci. Beh, là. dovevamo eh. trovare il professor Todd. Là. Eh si, sì, eh, doveva essere qui Non è molto originale. Eh, doveva essere qui, tu devi fare delle ricerche. Non, non non devo non fare potevi. delle ricerche. Non potevi? Cioè. No. Perché trovi. a martellare Esamina. Hai già provato. Ah già. E eh, ho pure messo lo stesso coso Allora il professor Todd aveva pure detto in un diario che aveva comprato qualcosa da uno Sniffy Quindi io direi di andare da quello sniffit Marco non hai capito Diceva ho comprato un materiale da uno e poi eh. si è diretto al coso Ma non sta ancora a comprare il coso da uno No non magari sta. lo dobbiamo comprare noi Ma cosa? Ma perché? Non so Ok ecco un uh, Todd Yeah, yeah. Non ti servono i coriandoli morti. Muoviti Hai anche tu lampi verdi e viola davanti agli occhi o sono solo io? <ride> Stai sopra un proiettore non fa molto bene Magari, non so, apri un portale quella, il Quel coso eh? Qualcosa cosa, cosa. Sì. Comunque, lascia la Un attimo, salve portatori di chiave In, que... in quanto Uh Uh, uh, uh, lo sapevo Vabbè, entriamo prima a sinistra Bene ragazzi, abbiamo appena scoperto che si possono aprire questi due portoni O oh, cancelletti, qualcosa del genere Perché, perché abbiamo scroccato le, il coso VIP da... Vi che c'erano altri due deserti Eh sì, per quello era ma, ovvio Ovest estremo e est estremo, a quanto pare Vai sfondo a tutte le casse Tanne quelle, prima devo prendere... Una no cosa. Mmm, rompile. Che pizza, oh. Sempre con questa mania. Eh, devo prendere tutti i blocchi. Prendi quelle 10 monete. Che ci servono. ci serve ogni singola sì, moneta. So. Abbiamo bisogno di. di col cuore d'argento. è Un peccato che non si possano rivendere le cose, però. Cosa? Niente. Si, sì, allora che me ne faccio? Grazie. Che stai parlando? in quel, quel coso di luce tanto non me ne faccio niente dopo ti cose. servirà quindi appunto appunto cosa beh devi entrare in stato gli altri, altri misteri da risolvere smetti di rompere i cactus non ci sono niente tranne lì che dice un toad da quale parte quindi rompi tutto lì ecco Gira. Professor Todd no dai lo so. Io grazie dell'aiuto mi trovo ancora nella zona più a sinistra del deserto creato. Vero? Signor, che ci sono delle belle rovine anche da queste parti. Tutti vanno subito alle granitori. Ma a me piace essere originale. No, a te piace essere noioso. Ah, c'era solo un Todd da salvare mm -hmm. Tutti i blocchi, zero tesori. Sta anche ah. un, un tesoro, veramente. Quindi. Ogni... Oh. Sta sopra la torre perché qui non vedo niente. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O forse devo attivare il cerca tesori. <coughs> No. No. Ok. Oh, un'altra torre, non l'avevo vista. Questa proprio non ha occhi. C'ha tutte le braccia in alto. Un altro così, così altri non l'avevo mai visto. Ah, è più alto de no, degli non altri. Non penso proprio. Proprio. Ok. Allora, uh, altro... Un'incciostro. Isa. Tanto lo sappiamo. Mi lascio da mettere qualcosa. Non mettere nulla. Non credo che funzionerà Poi altro coso del cartomagno Altra acqua strana Si chiama inchiostro Certo un Acqua strana Vabbè, Va bene. Ti e il... manca un trofeo quindi cerca L'ovest era, era inutile Andiamo Cerca quel dannatissimo trofeo Let's find out morto smetti che mi curiamo, non ti servono e comunque li raccogli automaticamente quando sei sull'auto vedi sta sulla torre sto coso No! è dove dovrebbe essere secondo te non sta suonando non è qui no oh. capito si sì, ho capito no che non hai capito! Mio cane. Bene, andiamo al deserto coso est Alla fine il Canyon Dodge Carta non siamo stati presenti mai. Vai ma l'abbiamo già completato al 100% Insomma non c'era nulla. Carta. Era solo l'entrata per la carta. Punto Ok, deserto carta vetro estremo est, lì ci sono due Todd, quindi Investili oh no che okay, io mi ricordo i due Todd tu ricordati il resto Perché ok dovrei... sono questo e questo sono questi due di che stai parlando? sono i due agli estremi all'estremo sinistra oh. ok scusate per il taglio boh non capisco com'è che si fa sta roba non sento nulla Neanch io Allora, comunque vedi ti avevo detto, sono quei. Ah no, avevi ragione tu. Allora, Scavati. Devi stare fuori dalla, dalla macchina. E devi. Proviamo. Devi scavare. Comunque io ho sempre ragione. Non puoi mai dire nulla. Ok, ora.. Sopra, sopra, sopra e sotto. Si mà il volume. Non lo so. Oh, no, non capisco cos'è sta roba. Forse dobbiamo tornare in quella città. No, non dobbiamo tornarci in realtà. Smetti di dirlo, non appare magicamente se, se lo dici. Ah grazie, eh, ma secondo te perché hanno costruito quelle torri giganti? Non lo so Solo per avere sfondi belli per i selfie e anche per altri motivi Non lo so, perché hanno costruito il Colosseo? O la Torre Eiffel? Perché nel Colosseo Beh. combattevano E la Torre Eiffel per l'Expo? No, la Torre Eiffel è, è decorativa <ride> e basta Mi, mi, mi piace con... cercare questi spilungoni Ma chi ti È Stato quello l'ultimo Fai Metto volume S E vabbè, prova Com'è che si fa? Altoparlante Sì ah, Eccoci Oddio Allora Oddio perché questo ce ne avuto bisogno di due? Era così piccolo È Quel che ti vuole far credere Ah, non c'è nient'altro Vediamo Scommettiamo che ci sono ancora dei tesori No, i tesori non ci sono qui. Ah, nel Mar grande ci sono solo i tesori. Il mago. Ma è grazie al piffero. Ma eh, sì, al sto, sto aggiustando qui un po' di cose. Ah no, no. Cioè gli unici martelli speciali che abbiamo sono quelli fortisti Si, sì, si. Sì. Devi usarne di più. Vai entra nella torre e trova quel Todd là. Questo ha gli occhi quadrati. Mm. Come sempre non possiamo farci nulla Che c'è? Marco dovete prepararvi Sì dopo, aspetta The Ok mani. eccoci scusate per il taglio eh, Vabbè come sempre c'è l'acqua schifosa mm, Il calde non è pieno di acqua Roba scureggiata in usa Non la bere Le anche, Ribadisco il mio consiglio di non bere questo liquido No, no, no, Dove è, è il professore? Dove è il professore? Non è che mo' appare magicamente. Può forse all'altare, da... perché non avevamo ah, esplorato appunto. questi. Tipo è partito no, è per l'altra volta. È probabile. Beh, quelli sono gli ultimi due Todd. Che non che... vabbè, poi vediamo come si prendono. Ah, come si raccolgono. I <ride> Todd sono degli oggetti in questo gioco. Che cos'è? Incenso solare. Un incenso che profuma del tepore dei raggi del sole. Leggi, leggi, mi sa ah, che mi sento molto meglio. è un po' un po' di un po' un po' di un po' un po' di un po' un po' di un po' un po' di un po' di assistenza per un po' di un po' un chioschetto in un forse loro sapranno dove è il collega. Oddio, dobbiamo parlare con questo tutto questo tempo. Cioè è passato un giorno da quando abbiamo cercato il professor Todd per la prima volta Ok, eccoci Siamo andati qui Vediamo, Non penso sia meglio salvare la partita ah, Allora è importante Vediamo Ora abbiamo due file di oggetti Oh, alleluia Oh, guarda quanto fumo Comunque eh, credo che tra poco dovremmo chiudere. Senti chiara, ma se chiudo gli occhi è come se, trova se mi trovassi in un in campo inondato dal sole. Sento la pace incredibile, Mario. Come se tutte le cose brutte al mondo fossero scomparse. Oddio, un cartomagno. No, la mia automobile. Oddio, non dovevo, non dovevo farlo. Oh no, un'antepesta di sabbia, siamo in trappola. Invece è meglio perché la scorsa parte era fu vuota. Ho paura Mario, cosa ma ci capiterà ora? Dai eh, senti, lascia stare. Cosa ci capirà ora? La scorsa la, la cosa che abbiamo registrato ieri collegata a questa. Intendo quella scorsa. Uh guarda che spine, ma forse, forse... non è niente. Magari è oh, un sì, cactus amichevole. Ciao amico cactus. È un, è un boss cartapestifero. che voglio darla a bere qui si mette male oddio invece l'ha okay. preso in pieno Ok, ha fatto a non morire Mario il punto debole era, è il, la parte... io ti consiglio di prendere la macchina se non vuoi finire male ah si sì, i cartomagni tanto i... Gli... cioè i cartomagni gli... Carta li posso colpire con la macchina perché la macchina ha lo stesso effetto del martello. ma no, colpiscilo su un nastro. No, è, è, è, è... nastro. È invincibile ora, è luminoso. Quando è luminoso è invincibile. Ora. Ah. Ok, posso pure curarmi. Oddio, ok. No, non era lì. Come ho fatto a muoversi? Sottoterra. Vai. Così veloce. Sì. Ok, ora dovrebbe essere l'ultimo oppure il penultimo. Perché dopo questo c'ha solo la testa, penso che lo devi uccidere totalmente. Boh, credo che la testa neanche si muova. Secondo me alla fine, no 15, ah, ok. <ride> wow, ok, <ride> non, è, non è tanto. Corri, accelera, sto yeah, accelerando. Non, non lo premi mai. Ma sì che l'ho premuto, è solo che non me lo permette No, che è successo? Mi è colpito male Ah, è solo che non me lo permette perché mi tira indietro Oddio, ma cos'è sta cosa? Una coreografia di trombe d'aria non stare al centro allora, scappa. Devo stare al centro, mi, sono quelli che, che vengono da me Vedi, qui non posso accelerare Che poi i punti, il punto debole magicamente eh, Si sposta da un'altra parte Quando lo colpisco Oddio Cos'è? Devo prendere un buon timing No, devo aspettare che Mi sa, adesso ti farà un attacco tipo di testa Ecco, infatti E devo saltare No non devo saltare ok E cosa allora? Devo, devo eh, colpirlo con la macchina Dovrebbe funzionare Scusa se il punto debole è in testa Secondo me li devi saltare sopra e colpirlo col in il testa, martello in testa so Intendo sotto Comunque sia devi, devi saltargli sopra e colpirlo col martello E non posso non ci riesco Forse devo salire con la Non lo so boh, provo Prova, a saltarci sopra Prova come ho detto io ora io inseguo lui dai non sta facendo più le, le trombe d'aria oddio all'ultimo è per forza così oh, eccolo alleluia. finalmente abbiamo cercato per 30 ore questo, questo maledetto qua. Oh, guarda quello strano mucchietto di coriandoli. Mm, certo. Sono salvo. Oh, vi ringrazio. Si stava mangiando un cactus, allora cosa si prova? <ride> Beh, dopo tutto poteva andare peggio. Ehi! Tu chi sei? Non ho mai visto niente come te. Sei uno degli antichi, ti prego, dimmelo. Antica? Io no, io sono Olivia. Piacere di conoscerti avrò tipo un anno. Cos'è successo a quest'altare? Chi è stato? Cosa? Abbiamo usato quello che volevi usare tu mm, Sembra che le riti siano stati eseguiti correttamente <ride> Ah, riesci a leggere queste iscrizioni? Certo, studio la lingua delle antichi da sempre, sono un professore di anticaglie caglie applicata ed es esperto di lingue morte, mor moribonde e sepolte Oh, un vero traduttore, allora sei sicuro, di sicuro saprei spiegarci uh, cosa quindi, significa tutto questo Quindi il professor Todd è utile nell'overworld Che bello, abbiamo un vero professore ad aiutarci Perché dovrebbe essere utile nell'overworld? ma? Perché ci traduce le, le scritte Boh Ah, prima che inizi, cosa sarebbe a questi lo antichi? Fa. Mo l'ha detto Dove sono le altre scritte? Qui, sull'hotel ce ne sono un casino per ma qualche motivo Ma solo No, anche, anche sulle torri Intendo solo in, nel deserto Gli antichi vivono <ride> sì. in quest'area geografica Molto ieri fa leggenda narra che uno di essi sia sopravvissuto fino ad oggi E io lo sto cercando, so cercando da molto tempo Ho dedicato la mia intera carriera A studiare la meravigliosa civiltà assorta in questo deserto Il mio sonno prima o poi È di trovare la, la, la tomba di un membro Di questa popolazione Una figura misteriosa Nota semplicemente come Captain T. Hold Ah quello del sottomarino le tue ricerche sembrano molto complicate, professore. Ma anche noi abbiamo un bel problema da risolvere, nessuno nel bel mezzo del deserto. Un momento, non è che potresti venire con noi tra per tradurre le scritte misteriose che abbiamo trovato? Ci aiuteresti un sacco. No, no. Dunque, stanno le mie ricerche nascoste nel deserto e dovrebbero esserci molte tracce che provano l'esistenza di Capitano T. Hold. Quando sono stato indignamente con un panino in pausa pranzo, stavo giusto indagando su questo altare. E se continuo a indagare da solo, le probabilità che venga ehm, consumato di nuovo non sono affatto basse. Ma col Mario Kartania, le, le mie percentuali di sopravvivenza schizzano subito alle stelle. No, no. Oh, ma. ma sto divagando. Intendo dire che accetto la vostra offerta. Forse insieme riusciamo a risolvere il misero del, del misterioso capitano t Hod. Fantastico, lavoro con un vero professore, che emozione! Sì, sì, beh, apprezzo tanto l'entusiasmo, ma la maggior parte del tempo su dettive e antichissime reliquie, inseguito dai miei rivali accademici, una noia insomma. Piuttosto, ho notato iscrizioni di un certo rilievo al primo piano del mio hotel, potrebbero contenere indizi anche sul nastro. Hai visto? Ci sta già aiutando come gli antichi dovevamo potevano eh, prevedere la roba del nastro e magari strada facendo potresti anche spiegarci più nel dettaglio cosa consiste il tuo lavoro ok salva e andiamo eh, no compagno professor Todd yay che non ha un nome proprio, si chiama semplicemente Todd, solo che visto che è una professione... No, profezione... è il suo cognome Todd. Ah, <ride> ma visto che è una professione specifica lo riusciamo a distinguere. Va bene, direi che per ora è tutto. Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti, noi ci vediamo alla prossima parte di Paper Mario di Origami King, dove vedremo di tradurre quelle scritte misteriose. Alla prossima, ciao!